Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix marco E Marco007 siamo tornati su Undertale Nell'ultima parte è sì. bla um. Quindi iscrivetevi su un sondaggio Gli umani spaventati dal nostro potere Dichiarano guerra su di noi Hanno attaccato all'improvviso senza, senza pietà Mercy Un attimo Merci, merci per che Without mercy Perché senza le mirando. merci No, senza grazie alla fine sarebbe stato più difficile... Aspetta. Ah, alla fine sarebbe stata difficilmente potuta chiamare una guerra. Uniti gli umani erano troppo forti e noi mostri troppo deboli. Nemmeno una singola anima era stata, è stata presa. E, e, migliaia, e, ah, e infiniti mostri furono uh, trasformati in polvere. Yeah, siamo vittoriosi, siamo la yeah. razza migliore. Yee, yeah, la razza migliore. Wong Wong Wong Wong Ching Mancato? Oh oh! Oh no, la stessa è eh, praticamente questa è la stessa cosa, solo che è dell'altra volta. È più facile da schivare perché di solito a me prendevano sempre quei cosi. Sul ponte. No, io Mezzare... so che è più facile da schivare perché basta muoverti a un lato ed è fatta. Allora per risolvere questo labirinto basta seguire dove va Andine, perché Undyne può andare solo nella parte giusta, mentre noi possiamo andare da un casino di parti quindi ora si va giù perché il, il sentiero di Andyne no, no. di andare giù. Ah, ne ha fatto solo una. Ora si va giù di nuovo. Oh, no Marco no. Sei, sei un genio, come vado a prenderla? Una vero Ora aumenta la velocità Ok. è più no. hardness adesso Uh tante uh tante Marco Sì vi seguono è un po' difficile Non fatti colpire dalle co Qua lì. è un po' più difficile che che, ti, che ci prenda Are sure about E now? Are ah to? quindi si può si può fare al contrario Non lo sapevo si può fare sempre. No, io. Eh, io ci ho provato una volta e non funzionava cazzina, cazzina. a sinistra. <ride> Noi stiamo guardando il vuoto verso. No e cade così, normale. Morto. Sembra che venga da, che sia venuto da qui. Oh, sei caduto giù Non è vero? Stai bene? Qui, vieni Sali Alzati Alzati, Alzati. Billy? Eh? È un bel nome Il mio nome è... <ride> Billy stava sognando di incontrare poi si una persona si alza, si alza così Ma Quanto fare? Da, da essere così senza, senza mani senza lui tipo Michael Jackson proprio levati mm. Michael Jackson al contrario Michael Jackson bene salva quindi la prossima parte di Undertale boh avanti ah la prossima ciao aspetta in cosa aspetta non ho cliccato a niente va bene va bene va bene, bene va bene va, va bene, bene va bene va bene va bene ah bene va bene va bene va No, l'idiota è un'altra parola. Sembra un normale idiota da allenamento. No, è stupido. Puoi picchiarlo? No. Si. Sì. Tocchi il coso con, con il tuo pugno. Si senti, senti male. male. Non dovevi colpirlo, comunque. Sì, certo. Perché? No, hm? Tanto sarebbe successo sempre. Idiota, pensavi di potermi ferire? Io sono il fantasma che vive dentro una marionetta. Il mio cugino viveva anche lui in una marionetta. No, finché. Veramente un pupazzo, manichino. Pubasso, sì, ok. Manichino. Quello che è. Finché non sei arrivato anche tu. Quando ci hai parlato con loro. Pensavo. pensava non fosse. pensava fossi.. Nice, per un momento. Ma le cose che hai detto. Orribili. Scioccanti. Incredibili. Ah, eh, li ha spaventati finché non sono usciti da, da, dal, dal loro manichino Umano, io spaventerò la tua anima finché non esce dal tuo corpo Sì, um, <ride> <ride> praticamente abbiamo spaventato il primo manichino che, con cui abbiamo parlato eh, di Quello di Toriel Quello di Toriel, e a quanto pare era un essere vivente Ah, allora. Cioè era un fantasma che viveva in un uh, manichino ah. solo che lì non ha parlato perché si è oh, spaventato. Idioti! Guardate dove, stanno, dove state colpendo con i vostri attacchi magici. Ehi, tu, dimentica quello che ti ho detto riguardo alla magica. Sì, dovete farlo colpire dai suoi stessi attacchi. Ti sconfiggerò, prenderò la tua anima. Ci Comunque, riuscirai, infatti, questa battaglia È, è l'unico modo Con cui sconfiggere questo E farlo colpire dai suoi stessi attacchi uh, Combatterlo Non succederà niente, per non lo non faccio Non prendo danni uh, non farà niente, quindi per ora facciamo solo mercy Mercy Userò la tua anima per attraversare la barriera No No Aha. Ora inizia a schivare perché ha capito che non siamo scemi. <ride> A caso salti il dialogo. Vabbè. Ha detto praticamente Starol rimarro lì. Ah, sta facendo arrivare il cotone in tutto il box del dialogo. Ma no, non è vero. Poi tutto ciò che voglio sarà vero. Eh, no. Wonk. E penso anche che vendicherò il mio cugino. Sì, voglio dire, Bangerò. Comunque, il design di quello è orribile perché c'ha tipo la bocca. Eh, vai! Che stai aspettando? Uh, ah, eh, è sembra lo stesso. Qual è, il, qual è il suo nome eh, di nuovo? <ride> non si, qual è il nome di suo cugino. Che cugino orribile. E poi si verrà giusto per noi per colpirlo. Sì, va bene. Non importa, non importa, non importa. Whatever. Swangst. Morta. No? Ah. Feeble. Feeble. Vai, non so che significa. Ehi, ma questa è la stessa canzone di Nashtablok, ma remixata. Sì. Ehi, ragazzi. Quello è lui un fantasma. Idiote, idiote, idiote. O anche manichini se volete oh. Scemi. Oh, sì, che fai? Ricordati come ti ho detto di non spararmi? Beh, fallimenti siete tutti licenziati. Siete tutti stati rimpiazzati. Ora vedrà il mio vero potere: fidarsi di persone che non sono spazzatura. Ah. Ah, manichini robot uh, missi, missi magici vai. e questi seguono voi e poi.. Finché eh, non seguono più voi? Eh a un certo punto smettono di seguirvi di Idiosi, idioti voi. robot fino a quando. Robot ancora Fino a quando. Ah. cioè quando il, il pallino rosso non diventa niente. Finché Quello mi rosso. prende sempre. Finché il pallino rosso non diventa rosso? Non diventa, non diventa assolutamente niente prendere qualcosa nooo manichini bot attacco, attacco finale questi non sono bot però al paese mio Vabbè sono quelli normali ecco questo è il bot Pff, pure prima male. ha lanciato un uh, aiuto oddio oddio vai vai tutti addosso tutti addosso Brong. bene ora è morto tanto mi sa so che non importi quanto li facciamo eh. non è vero questi qui sono ancora peggiori degli altri mm. Che se ne importa? Che se ne importa? Che se ne importa? Non ho bisogno di amici. Ho coltelli! <ride> uh, ho finito i coltelli. Ma non importa! Non puoi ferirmi, io non posso ferire te! Saremo.. Sarei bloccato a combattermi! Per sempre! Per sempre! Per sempre! E poi ha un attacco di. Come si dice? Epilettico! Stilico, cioè. Ah, pioggia! Che Ma diavolo è questo? Si. Sì, quindi non ti mettiti sotto al marionetta Cosa? Che diavolo è questo? Ah, Pioggiacita! Oh, dimentica, me, io me ne vado! Zero oro perché questa era una battaglia idiota! Ah, no, mi dispiace Ti ho interrotto, non è vero? Appena sono arrivato, il tuo amico. Se n'è andato subito. Oh no, voi, ragazzi, stavate. Sembrate. Sembravate aver. Eh, stesse divertendo. Vabbè, avete capito. Oh no, volevo solo dire ciao. Oh no, spoiler! No, non ancora. <ride> Beh, adesso andrò a casa. Um, vieni se ti fa. Ma niente pressione. Capisco se sei occupato. È eh, ok, non c'è problema. Volevo soltanto offrire... E poi se ne va mm. Ok, e ora andiamo a casa sua Ehi, <ride> hey, la mia casa è laggiù In caso tu volessi vederla O in caso non volessi se ne va backwards Bene, ora andiamo a casa sua Ho detto e ora andiamo qui. E ho detto e ora andiamo a casa sua uh, oh, una, sì, okay. una papera, parlaci Questo coso ti vuole trasportare Vuoi? No Non ancora non lo fare, Marco, ti prego possiamo... Dobbiamo fare tutto il giro, di nuovo Perché vorresti andare dall'altro lato? Ah, ok Boh, cioè, non ho capito Cosa, cosa pensavi fosse? Non lo so Non ancora, no, no <ride> Dammi Cosa, cosa, cosa? Va bene, cioè È una vita Sì, questa è la, la marionetta V Cioè, il pupazzo di prima Sembra che non ci sia nessuno a casa Questo è la, il pupazzo di prima che abbiamo combattuto. Ah, è e tornato vive? in un altro monichino. Sì. No, è perché? sempre lui. Cosa? Perché? È sempre lui, è andato avanti. Eh, allora mo controllo se sta nella discarica ancora. No, che non sta. Ah, non sta. E te l'ho detto, scusa, se n'è andato. Che ne so se. Senti, senti, è quello. che Pensavo so, fosse tornato sì, sì, sì. e diventare un, un, un essere inanimato. Uh, un Buongiorno. Oh Buongiorno. Sei davvero venuto? mi dispiace non, non ti stavo aspettando non è molto ma fai come se fosse a casa tua uh, il browser del suo computer è aperto per, su un forum di, di musica vabbè leggiamo i suoi diari Ah no, è un CD. È un CD chiamato Goalie Day Music. No. Ah, tipo la musica di Natale però con uh, sto coso. Dove stai andando? Che diavolo è questa musica? No, lo so, amico. Non mi sta spaventando. È peggio di Siren. Siren. No vabbè Shiren è molto meno spaventoso Se sei così spavento, Spaventato perché Continua a uh, occhiolinare Boh Sono occhiolini di paura Dimenticatene Questo questo ritmo lo è anche Ah è tipo Sporco Wash aspetta no lasciarmi e questa musica, questa musica spaventosa è, è il punimento per essere spaventoso Per piacere, basta Non, non, farò, non sarò più un creeper <ride> Ok, eh, visto che Aaron, non, non, con Aaron non bisognava usare. fare qualcosa di speciale Questa era la cosa speciale da fare con Aaron Cioè, suonare la musica in Astablook e poi farla arrabbiare Oh, hai fame Posso prenderti qualcosa da mangiare? Sì, più veloce magari Oh, il, il frigo è vuoto Ah già, io non mangio Questo è un panino fantasma Lo vuoi mangiare? Provi a dare un morso al panino fantasma Ci passi attraverso mm. Oh Non importa Vai Un attimo, cosa? No Devi evitare, marco. <ride> Dio io cercavo di muovermi Restrai giù finché non, non ti muovi Quindi muoviti solo quando ti vuoi alzare Suppongo Cioè adesso Aspettate muovi. Ma cos'è? Non lo sapevi? No Bene, non c'è nient'altro di nuovo. Niente, a riflettere sulla vita il Beh, è stato buono. Buono, grazie. Oh, quello è il mio televisore. C'è uno show che voglio mostrarti. Lo guardo qualche volta. Ma? È bloccato. Ma dove stai andando? Ah, non c'è e... nient'altro qui. Sì. Lumaca, lumaca. Una, un grande cammino ti aspetta. Davanti a te. Lumaca, lumaca. Raggiungi. Ah, raggiungi lontano e allungati agli orizzonti. Lumaca, lumaca. Snailer. Boh, non ho capito, mi sa tipo una citazione. Comunque, qui sta semi apparente. Sì, l'ho visto. Stabluc. Ti sta stalkerando. È una lumaca per qualche ragione non puoi non puoi aiutarti a cioè, non puoi non puoi fare a meno di pensare a cosa possa Assaporare cioè come possa come essere possa il, suo fare, eh. il suo sapore nepp nepp no ho sempre voluto una seconda casa oh. questa questa lunga sta sta contando uh, banconote di dollari e parla con da... Uh, imbarazzante. sto lavorando adesso. Intendo, venuto a alla... Mh, cosa, alla farm di Lumache della famiglia Bluk. Sì, sono un unico impiegato. Questo posto un giorno, cioè tanto tempo fa, aveva un sacco di business. Ma i nostri, custom, i nostri clienti principali Sono scomparsi un giorno Ora c'è soltanto un tizio capelluto Che Che viene una volta al mese Ora lui è il cliente principale Vai vai vai, vai, vai, vai Mi vai, sa vai, che vai. parla di Toriel Perché Toriel è fissata con le lumache Vuoi giocare a un gioco? Si chiama lumaca di tuono La lumaca le lumache gareggeranno. Se quella gialla vince, vinci. Hai 10g per giocare. Esco anche una, uh, una praticamente uh, non so se è un riferimento, ma è identico a un episodio di SpongeBob in cui c'è una, una battaglia tra c'è una una Gary. Gary. C'è una uh, race, ah. come che è una corsa tra lumache e eh, e SpongeBob incoraggia troppo Gary e lui Uh, si stressa Si stanca E non riesce mai a finire la, la corsa Qui la stessa cosa Dobbiamo incoraggiare la lumaca Ma non troppo No Sì No Il fatto è che la lumaca è quella È quella di Cioè è praticamente il pet rock di Patrick Che non si muove Vai Non ha senso Sì ha senso Vai Pronti Vattenza via 2 1 Non Non vincerà mai Questo passo Muoviti <ride> Beh, vinci sta gara. Madò. No, perché no? Non mi va, non <ride> lo voglio far perdere. Oh, sembra che hai incoraggiato la tua macchina troppo. Tutta quella pressione per, per vincere l'ha davvero fregata. Oh. Vabbè, non ci interessa Beh, questo. Alla velocità della luce, ritorna ma a casa. Mi è bloccato la via Sembra Oh Ok qua. andiamocene Cassa Marco la cassa oh, Usa vediamo, quella cassa Bene. Questo comunque è un altro shop Si sì, l'avevo capito vai Butta dentro il residuo di cane Residuo di cane? È ah è un, cibo, è, di cane. è un cibo Non me lo ricordo allora, Vediamo Uh, cloudy glasses Che fanno? Oppure questo Dei comprare Mi sa so. Due attacco Invincibile per l'unico E gli occhiali che fanno Vai un attimo sopra Un attimo Sei attento bambino uh, uh, uh. Ecco il più peggio occhiali Ma vedi se puoi venderlo Del tutum mi sa che non si può vendere nulla qui Eh yeah. sell, sell, sell sell sell sell Ah sto cercando di liberarmi di spazzatura non prendere ancora mm. Che schifo Coronavirus mm. Ok allora mm -hmm. Beh buttaci dentro le cose che non ci servono uh, Mi compro questo a sto punto Tanto Tanto non ci interessa l'attacco In effetti In effetti Cioè ma questo lo posso equipaggiare? Si sì. Ok e dove sta? La farm eh. Ok allora Quindi adesso dopo che ti colpiscono sei più invincibile Cioè sei invincibile per a lungo Buono buono eh, Qui non c'è niente ma tra poco ci sarà E dove stai andando mister signore? Qui Altri cartelli uh. sconfitti, feriti e impauriti per le nostre, per le nostre vite. Ci siamo arresi agli umani. Sette dei loro grandi, eh, più grandi maghi ci hanno intrappolati eh, sottoterra con un incantesimo magico. Qualsiasi cosa può entrare nel, nel, nel, nel coso. Ma soltanto... Uh, Esseri con un'anima così abbastanza forte possono uscire Cioè gli umani, oh oh. I umani possono uscire ma i mostri li uccidono prima Questa è l'unica maniera per invertire l'incantesimo se, se un grosso potere equivalente a 7 anime degli umani Attacca la barriera Sarà distrutta Mentre solo uno può uscire e basta Ma questo posto... No. Uh, come si dice? Boh. Non ha né entrate né uscite. Dannato. Non ha né entrate né uscite. Ah, ma non c'è nessuno... Non c'è nessun umano. Cioè, non c'è nessun modo che un umano possa essere qui. Mm. Rimarremo intrappolati qui sotto per sempre. Intanto... Eh, vai shrub sure out death. <laughs> Hahahahaha. Risalta sovietica. Intensifies. Oh, vai. Stai facendo? No? Niente. Um, no, non volevo fare questo. Nemico speciale, Temi appare per, per sconfiggerti. Taglio. Ok, allora, Temi uh, non ha nessun. Uh, coso quindi possiamo prendere? Nemico speciale. Ah, ah, carino, ti accarezza. No, grazie, parla in lolcat cat. Marco, Mar Temi. maledetta, Temi perché è femmina. Temi, flex. No, muscoli non sono carini. Tommy, stai bene? <ride> Oddio, no. Morto. Ciao. <ride> e mo' è lui che combattiamo a caso. Perché sì, capito? <ride> per questo Aaron è... Aaron è pronto per il tuo prossimo flex. <ride> per questo Aaron è... Già ho Vabbè. letto, vai avanti. Per questo Aaron dice che è creepy. <ride> perché sta sempre a rompere le scatole a Temmy. Mi... E Temmi lo odia. Comunque io potrei anche finire questo puzzle senza. Sì, ma accendilo, dobbiamo eh, vedere sì. le persone. Allora, qui bisogna accendere la luce. E... e la luce ci individua sempre un nuovo passaggio. Ci individua. <ride> mm, mm, mm, mm, mm. Taglio. Ok, um, allora questo è un mod smell normale, mentre questo non balla. Ed è strano. Mm. Mold small, si dice. Intimida. Spara. Okay, <ride> il, suo il suo attacco è un coso. E si ferma. È una muffa un di slime. C sì, quello è il suo attacco? Intimida. Suddenly. <ride> ok, ora è potentissimo. Tipo il nemico più forte che potete mai incontrare. Oh uh, no. Allora. Moldbug. Dobbiamo un-haggarlo. You don't hug z, mold z, abbracci. z abbracci Mold moldbug No Cioè non. Non abbracci mold-bug eh, Apprezza il tuo rispetto per uh, i limiti <ride> Slime sound Suono di slime. Come in Minecraft Spara Easy Spara. No. Sì, Marco, devi andare in giro. Ah, oh, no, io... Um. Vabbè, io direi di andare giù. <ride> allora, questo è il Temi Village, che è una situazione... Cioè è un posto... È una situazione. No, è un, è un posto <ride> uh, segreto che si può scoprire soltanto andandoci. Boh. Boh. Eh, uh, comunque, dobbiamo interrompere la parte tra poco, quindi... Non quindi, io vado in giro qui a leggere le cose. Oh. Oh. Welcome to Ventum Village. To Temville Benvenuti al villaggio Tem. Ciao, io sono Temmi. Questo è il mio amico Temmi. Ciao, io sono Temmi. Questo è il mio amico Temmi. Ciao, io sono Non dimenticare il mio amico. Ai. Ai Bob. <ride> Ciao Bob. <ride> Senti qualcosa? <ride> Uh, cos'è che ho qui che mi potrebbe servire niente niente ah! umano così carino <ride> non ci vuole attaccare quindi tem guarda uovo uovo schiuderà tiro parente io tem stato di tem molto famoso veri E' <ride> <ride> bollito È un uovo bollito Quindi non schiuderà mai P tem, uh, tem Ah uh. Boh non ho capito Ascolta le, le allergie umane a Tem È boh. eh, ok Tem capisci Tem uh, anche allergico ah. a Tem <ride> Ha sentito ah. che gli umani Sono allergici a cioè Tem Tem anche, anche allergico a, a tem. Anche a tem è allergico a tem. Ah È allergico a se stesso, quindi... <ride> no, no, non devo farlo. Danza del fungo. No, aspetta. No, sono stupido. Da qui. Danza del fungo. Danza del fungo. Qualsiasi cosa sia. Se solo potessi vedere il mondo su Ma anche se potessi Ah, anche se la barriera fosse aperta Come potrei lasciare? Questo quindi è il naso il Sentimento senta. di essere guardati Sensazione Bene, uh, uh, vai a lui Si, vai al negozio E poi chiudiamo la parte il Punto esclamativo ciao oh, oh, Damn shop Template flake. con flake sé. Template expensive, sé. Template for college. <ride> for college? Ah, è vero, questo tempo vuole andare al college. Cosa sono questi due cosi che c'hai lati? Non lo so. E non lo sa nessuno. È l'altro paio di orecchie che ha. E ha un, una, una foto del cane. Um, va bene, allora io gli compro questo. No. no va bene cell ah, alleluia bene, uh... Oi. Oi. questo vuole i soldi per il college ma, ma ce li dà lui per darli a, a, a lui che succede di nuovo se gli diamo i soldi del college niente eh, va al college e che succede wow hai tutto vecchio uh, devo averlo però devo pagare il college Uh, volo sempre tutto il vecchio si sì. ma, ma si sì. yes. l'ha comprato si sì. ora allora, gli vendo le cose mie no il residuo di cane oh. che altro hai che devi vendere? il residuo di cane costa un, uno quindi no gli vendo le cose che non mi servono eh si sì. lui mi stai dando i soldi anche se io li dovrei dare a lui Yeah. Yeah. Bene, siamo già a metà. Un giorno gli darò i soldi del college. Cioè mai... Beh, salva. Salva. Quindi nella prossima parte... La prossima parte andiamo avanti, quindi ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi, ciao. Ciao.